Un anno favorevole per consolidare l'aspetto sentimentale della vostra vita e fare quindi il grande passo se non siete legati. Se siete soli troverete un vero amore stabile e solido mentre nelle coppie regnerà per lo più un clima di piacevole armonia. Volete allargare la famiglia? Comprare casa, avere un figlio, rimettervi con una persona del passato? Fatelo, questo è l'anno giusto. Anno molto costruttivo per voi amici del leone, Giove vi sarà propizio, promette lauti guadagni e una situazione finanziaria invidiabile, sempre che nella vostra carta natale non abbiate qualche pianeta nel vicino segno del cancro. In tal caso meglio che siate ponderati, valutate ogni investimento con cura o rischiate di fare degli errori madornali. Thank <laughs> you.